Ciao a tutti i polletti. Ciao a tutti i polletti, allora oggi siamo in diretta sempre da Luci, eh, siamo venuti a vedere. The Boy and the Beast. E, ci siamo preoccupati per un attimo perché sembrava non ci fosse proprio la, la cartellonistica pubblicitaria del film, ma poi l'abbiamo trovata. È solo che è un po' tanto risicata. Ecco, la mostriamo subito i potenti mezzi del Luci Cinema e mi raccomando noi questo è il primo back to the cinema che facciamo con la GoPro Vero? quindi se volete acquistare la nostra GoPro trovate il link in descrizione eh, invece se volete vedere altri back to the cinema che abbiamo fatto cliccate in alto che comparirà il link alla playlist. Oh, e nella speranza che non succeda come l'altra volta a Attack on Titan che si è rotta l'unica lente dell'unica sala e quindi ci cioè, hanno ridato i soldi del biglietto mandandoci a casa a mani vuote. Eh, speriamo bene, questa volta comunque trovate in descrizione anche il link della volta che ci è andata malissimo con Attack on <ride> Titan, se volete vederlo. Ok. Eh, ci prepariamo per andare a vedere il film. Ed eccoci usciti dal cinema come ti è sembrato? Eh, bello, mi è piaciuto. Un buon film? Un buon film, animazione di buon livello, alcuni dettagli in computer graphics, self-shiding, qualche scenario. Iniziamo dal motivare, diciamo, ehm, perché dovreste andare a vedere The Boy on the Beast, o meglio, quando uscirà il video dovreste comprare il DVD perché Solo due giorni è al cinema questo film. Il motivo per cui andare a vedere il film, prima di tutto per me, perché è una storia molto molto fantasiosa e bella, quindi ampia, il mondo degli umani con il mondo delle bestie, quindi un'ambientazione notevole. C'è cioè del folklore giapponese sì. tipico. Andarlo a vedere perché è disegnato bene, è animato bene. O perché appunto abbiamo parlato di animazione, l'animazione della balena, dei vari effetti speciali. Perfetto, Bell veramente uh... bello hanno stupito parecchio, quindi lo studio Chizu si merita un pollicino in su dei and Friend per il loro lavoro grafico. Eh, diciamo che come mi dicevi tu prima di venire mm. a vedere il film eh, sono stati un po etichettati come i successori de... studio dello Ghibli. studio Ghibli anche se diciamo che la loro animazione è forse un po di livello lievemente inferiore a quella sì. dello studio leggibili, eh, sì, lievemente fondali un pochino meno dettagliati, personaggi un po' meno curati, ma comunque sempre di altissimo e livello. Si nota alcuni tratti di animazione in stage shading. Sì, quindi andatelo a vedere se vi piace l'animazione giapponese. Sì. Cool. Andatelo a vedere perché in questo periodo in cui si parla tanto pregiudiziosamente questa licenza poetica sì, sì. Di, di, di padri adottivi, padri veritieri, andate anche a vedere questo perché c'è questa tematica e la, la difende bene, difende sì. bene la tematica. Magari con Panda 3 forse viene sottovalutato, ma diciamo che questo come film d'animazione è un po più serio, mm -hmm. un po più da adulti rispetto a un, a un nostro film occidentale. Mm -hmm. Andatelo a vedere, anche se vi piacciono l'azione e i combattimenti, ce n'è, mm -hmm. non eccessivamente, ma è dinamico, un film d'animazione giapponese dinamico. molto dinamico. Sì. Ehm. Perché non vederlo? Se non siete interessati all'animazione giapponese, non è un film che sì, potrebbe fare per voi. Non andate a vedere se vi aspettate un Princess Mononoke o un Pompoko o comunque un film tipico dello studio Ghibli, perché possiamo dire sfociano un po' nella cacciara <ride> i suoi lavori. E come ci ha abituato con Summer Wars, uh, Summer Wars eh, c'è la caciara, sì. diciamo che è un film che parte lineare, viaggia sui suoi binari e all'improvviso deraglia e rotola fragorosamente tra i palazzi. È un bel film comunque, ma se volete la cosa lineare no, non lo guardate. Ok, Adesso vi lasciamo con le curiosità del film Boy and the Beast. Dieci curiosità sul film Boy and the Beast e sul suo regista Mamoru Soda. Andiamo con la curiosità numero 1. Mamoru Soda, oltre ai film con lo studio Chizu, ha diretto film di Dragon Ball, film di Sailor Moon, film di Digimon e la sigla di Samurai Champloo. Curiosità numero 2. Mamoru Soda viene associato come erede di Miyazaki, ma egli ha lavorato allo studio Ghibli, doveva dirigere il castello errante di Hall, ma per divergenze con i vecchi autori dello studio, ha lasciato il compito a Miyazaki. Curiosità numero 3 Secondo il regista, il protagonista Ren doveva necessariamente avere due nomi Ren, mondo umano, e Kyuta, mondo bakemono. Curiosità numero 4 Kumatezo rappresenta il padre di scelta, ovvero la figura che da piccolo scegli come esempio putativo. Curiosità numero 5 il film ha vinto animation of the year al 37 japan academy prize curiosità numero 6 il film è stato scritto e diretto da mamoru soda quindi è anche un'opera di mamoru soda il soggetto curiosità numero 7 nel doppiaggio italiano kumatezu è doppiato da pino insegno e vai che figata tanto pino insegno ormai è ovunque Curiosità numero 8, il film è ambientato a Shibuya perché secondo il regista è un posto in continua evoluzione. Curiosità numero 9, lo studio Chizu che ha animato il film ha come logo Makoto Konno, la protagonista del film La ragazza che saltava nel tempo. E infine curiosità numero 10, nel film si vede molto della tradizione giapponese e dei doveri che deve avere un giovane apprendista di arti marziali, ovvero obbedienza e rispetto, disciplina e fiducia totale. Curiosità extra, Mamoru Soda ha diretto la sigla di Samurai Champloo. E stranamente troviamo che il personaggio eh, di Tatara, la scimmia che compare in Boy and Beast, ha la stessa faccia e gli stessi atteggiamenti del samurai Mugen, uno dei due protagonisti di Samurai Champlo. Coincidenze io non credo. E questo era tutto da ehm, Back to the Cinema. Sì, lo so, abbiamo ritardato un pochino con il video, però avevamo le nostre ragioni, che voi non saprete mai, o forse sì, chi lo sa. Coincidenze? <ride> vi ringraziamo per averci seguito fino a qui, vi invitiamo a mettere un like, un commento, a dirci la vostra sul film di Mamoru Soda e... Lunga vita e prosperità! Prosperità! <ride> Prenditela comoda, dai, saluta! Noi. E ricordatevi, mettete un like o un dislike, tanto anche gli haters vanno bene per fare, per fare pubblico. Lunga vita e prosperità. <ride> e viva gli haters. Mi chiamiamo vino non segna il telefono. Pino Pino, senti una curiosità su The Boy and The Bis. Oh, ditemi, ditemi, ditemi. Ma ah, senti, ma come si chiama scimmia? Non è che mi trovi il doppiatore della scimmia, chiedemmo come si chiama. Tu tu, tu, tu Pino Pino, mi sa che cascata la linea Pino.